Ciao a tutti, sono Laura Antichi oggi vi presenterò ASR Registratore è un'applicazione per Android molto efficace e serve per mh, registrare la voce e tante altre cose quindi andiamo a scaricare eh, l'applicazione sul nostro smartphone Scriviamo nella casella di ricerca SR registratore e eh, scegliamo la voce registratore vocale ASR app su uh, Google Play installatelo questo e uh, poi adesso noi andiamo a vedere come uh, funziona sullo smartphone per, uh, per fare questo Farò il mirroring del mio cellulare sul eh, computer. Sto utilizzando un'applicazione che mi consente di fare il mirroring, si chiama LexView. Vedete qui l'icona di cui parleremo in seguito. Eh, ho fatto quindi il mirroring come vedete questa è l'interfaccia del mio eh, smartphone vado in registratore vocale e vedete che, mi, che ho la possibilità sia di fare una registrazione standard di fare una intervista e di trasformare la voce in testo e quindi con quello che è il processo del test to speech voce da test ritorno in standard e vado a fare la mia prima registrazione cliccando sul bottone di registrazione, il bottone vocale. La rana scoppiata e il bue Un giorno la rana vide un bue al pascolo e presa da invidia per tanta grandezza, gonfiò la pelle rugosa. Poi chiese ai suoi figli se fosse più grossa del bue. Risposero di no. Tese di nuovo la pelle con sforzo maggiore e chiese ancora che fosse più grande. Risposero il bue. Alla fine, esasperata, mentre cercava di gonfiarsi ancora di più, il suo corpo scoppiò e così eh, morì. Questa è una eh, eh, favola di Fedro eh, e ehm, eh, ci dice che le manie di grandezza sono eh, distruttive. Ora eh, chiudo, eh, potevo chiudere anche prima, e ehm, la, eh, ho chiuso la registrazione, come potete vedere, e ehm, Vado, ritorno in, eh, cioè, e clicco su preferito. Preferito, vado in eh, standard, in alto. Mi eh, chiede di salvare la registrazione o eh, scartarla. Eh, io la salvo, salva. Ok. Vedete che la registrazione è voce 001. Mi è stata registrata, ma dovrò andare. La rana scoppiata e il bue. Un giorno la rana vide un bue al pascolo e. Pre... Ecco quindi la registrazione: è in questo caso avvenuta. Ora clicco sulla registrazione come vedete questa, compare la spunta, vado in rinomina e sostituisco il titolo voce 001 con il, la rana. Il titolo la rana. Fatto. Quindi ora ho la registrazione che ho appena uh, fatto della rana. Questa è la registrazione... La è scoppiata e il bue. E come Buongiorno, vedete, la rana eh, sono ritornata vede indietro, pascolo, vado in onda. È per tanta e violenza, ehm, è in elenco gluosa. posso andare. Poi preferito, senz'altro, se, se vado in preferito, preferito. mi sposerò di no. Settate che, con... che in preferito posso nell'elenco dei preferiti ehm, aggiungere una nota, aggiungi nota. Quindi è possibile annotare a qualcosa del, dei file che abbiamo creato, sui file che abbiamo creato. Aggiungi nota, questa è una fabola di Fedro. Aggiungi. Quindi ho aggiunto la nota alla, ehm, ehm, alla mia registrazione. Ritorno nell'elenco ora delle mie registrazioni. Nell'elenco delle mie registrazioni ho tenuto eh, premuta la rana per eh, selezionarla. Ho la possibilità ora di, come vedete, di eliminare, condividerla, spostarla, rinominarla e altro. Ecco quindi eh, proviamo con eh, quello che ci interessa: il condividi. Vedete che mi dà la possibilità di condividerlo eh, con eh, tutte le applicazioni, eh, un sacco di applicazioni e i social. Okay. Questa era la cosa interessante. Ora possiamo trasformare la registrazione la in testo quindi apriamo la registrazione uno, uno, la semplice standard fatta andiamo nei tre punti e eh, clicchiamo Confio su converti voce in testo e... clicco su a converti la rana scoppiata e il bue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 Alla fine, esasperata, mentre cercava di gonfiarsi ancora di più, il suo corpo scoppiò e così eh, morì. Come vedete, questa è un'opzione molto interessante per eh, proprio l'inclusione. Posso ora salvare la registrazione come testo. Clicco su questo quadratino scuro e eh, mi dà la rana, mm, memo. Posso aggiungere anche dell'altro. Vedete, rana, memo. E eh, vado a salvare. Salva da voce a testo. Salva. Come vedete, eh, nella. Uh, registrazione della lana è presente uh, l'icona uh, della registrazione, l'icona uh, della, uh, della nota e, uh, e anche la trasformazione della, mh, della registrazione in testo, da, uh, quindi uh, um, dal, dal testo, da, uh, text to speech. Quindi è un'ottima forma di eh, questa di registrazione. Ritorniamo all'inizio. Come vi dicevo, eh, possiamo anche fare un'intervista cliccando su Intervista e appuntando il registratore dalla parte del microfono verso la persona che andiamo a intervistare possiamo poi fare direttamente creare direttamente un file di testo da voce a testo con questa applicazione qui andremo eh, la, la lingua è stata scelta a inserire il nostro testo che ci ver verrà poi trasformato in, in audio con il, eh, il registra, sempre agendo sul tasto del registra. Queste sono le informazioni essenziali che eh, ci permettono poi con l'uso di prendere mh, la mano con eh, questa bellissima applicazione di eh, registrazione.